Ottima applicazione per realizzare eh, immagini 360 gradi, è eh, la fotocamera cardboard, quindi la potete eh, scaricare sul vostro smartphone o tablet e fare apri. Ecco. Qui eh, avete eh, tutte le eh, foto che avete già creato 360 gradi e eh, potete eh, cominciare una nuova eh, registrazione 360 gradi cliccando sulla, sulla fotocamera posta a destra in basso e eh, potete cominciare la registrazione cliccando sul tasto dovete seguire la freccia e dice di rallentare pianino pianino e con moto continuo adesso interrompo cliccando di in più e a tra poco eh, sarà fatto il rendering della dell'immagine e comparirà e lo andremo a vedere ecco ha finito di fare il rendering ora posso cliccare sulla foto e ehm, posso come vedete una foto in uh, 3d e, um, e... E la posso visualizzare con eh, il mio eh, la mia applicazione carboard cioè inserendo nello la il cellulare nella vabbè adesso qui viene storta nella eh, Ecco, vedete che la freccia. Ecco. E di rallentare, pianino, pianino. Ecco, va qui viene tutta la registrazione eh, narrata di quello che vi ho fatto vedere prima. Comunque potete vedere l'immagine 360 gradi. Ecco. finisce. Poi cosa potete fare di uh, uh, questa immagine, la potete condividere, In, uh, non so, su Facebook, su WhatsApp, eccetera, eccetera, mandarvela uh, per uh, Gmail, e, e Potete condividere in vari modo e copiare anche il, il link dell'immagine e la potete utilizzare poi nei a vostri siti.